Presidente, intanto voglio ringraziare l'assessora il collega Di Palma e anche il collega Diaco perché non facendo parte io della Commissione Ambiente mi hanno dato aiuto e supporto nell'estensione di questi emendamenti. L'emendamento 23 si riferisce al titolo nell'indice e quindi faccio anche riferimento al successivo eh, emendamento 34 su cui non interverrò perché invece entra nel merito eh, sempre del titolo e del testo e eh, si aggiunge alla m, parola installazione di strutture strutture temporanee, ovviamente quelle che poi devono essere inserite all'interno all del contesto del verde. Grazie.